Innanzitutto del, gruppo, del, del corso mi è piaciuto il gruppo e l'unità che, che si è creata e anche le, io sono molto legato ai rapporti che nascono al di fuori di un contesto, nel senso il contesto che porta al di là dei risultati che si possono ottenere o meno, mi piace, a me piace sempre conoscere tanta gente, questo è quello che... Vabbè, sono anch'io che conosco sempre gente quindi, però questo è un bel contesto un bel gruppo che crea una bella energia diciamo. eh, lo consiglierei. Allora, io lo, lo consiglierei per, per il semplice motivo che comunque ho visto testimonianze anche vere e sentite di persone che comunque hanno trasformato la propria vita. Diciamo che io mi sento in un passo iniziale di, di percorso dove sto, diciamo, eh, come un bimbo che sta conoscendo un mondo nuovo e quindi devo ancora scoprire, esplorare tutto, però vedo anche che altre persone comunque sono eh, propense anche a supportare e a farti capire che comunque una, un, ti possono anche aiutare a trovare la tua strada, sempre rimanendo nel contesto di prima del gruppo, di, di questa energia che si crea. La ringrazio perché comunque mi ha dato modo anche di scoprire tante cose che già conoscevo, sai, quelle cose che sono già dentro di te, che magari non accetti o che cosa, avermi dato l'opportunità praticamente di capire che c'è una possibilità di dare una... Chiamiamola una svolta, alla propria vita, però chiaramente ringrazio Patrizia, però eh, devo anche metterci del mio, diciamo.